Ciao ragazzi, in questo video vedremo un'altra metodologia di come risolvere un altro tipo di esercizi di limiti di successioni. Allora, quando l'esercizio è del tipo una quantità A meno un'altra quantità B, dobbiamo pensare al seguente prodotto notevole dove A meno B per A più B uguale con A quadrato meno B quadrato. Quindi dobbiamo moltiplicare e dividere con il suo coniugato per non cambiare la forma dell'esercizio. E passiamo subito all'esercizio. Prima andiamo a sostituire dove n è il più infinito. Quindi questa quantità fa più infinito al quadrato più infinito meno radice di più infinito al quadrato più 1. Quindi più infinito al quadrato più infinito fa più infinito. Meno più infinito al quadrato più 1 fa più infinito. Quindi meno il più infinito meno infinito. Però ragazzi qui non possiamo dire che questo fa zero. Perché questa è una forma indeterminata. E quando abbiamo per esempio questo qui. O 0 fratto 0. O infinito fratto infinito O 0 per infinito eccetera Dobbiamo usare altre metodologie Per calcolare il limite Per esempio in queste due Possiamo usare dell'opital, Però lo vedremo più avanti In forme determinate come questa qua Vedremo come dobbiamo reagire Allora abbiamo, abbiamo il limite di n che tende a più infinito Di radice n quadrato più n Meno radice n quadrato più 1 Qui abbiamo una quantità, come abbiamo detto qui, meno un'altra quantità. Cioè questa è la mia A e questa è la mia B. Però con un meno qui. Cioè abbiamo una A meno una B. Questo che mi dà fastidio in questo esercizio sono le radici. Quindi come possiamo eliminare le radici? Questo che dobbiamo fare è di moltiplicare con il suo coniugato, cioè a meno B lo devo moltiplicare con A più B, però devo anche dividere con A più B, questa qua qui, per non gabbiare la forma dell'esercizio, anche il risultato. Però, una volta moltiplicato A meno B con A più B, questo mi fa A quadrato meno B quadrato. Andiamo a vedere come dobbiamo reagire su esercizi di questo tipo. Quindi abbiamo questo limite. Questo che abbiamo detto che dobbiamo fare è di moltiplicare questa quantità qua col suo coniugato cioè radice di n più n più radice di n più 1 però dobbiamo anche dividere questa quantità con questo qui, con questo che abbiamo moltiplicato cioè fratto radice n n più n più radice di n più 1 così con questo modo non cambieremo la forma dell'esercizio andiamo avanti questo limite sarà uguale con come abbiamo detto abbiamo una quantità a meno b per a più b questo è uguale con a quadrato meno b quadrato. quindi moltiplicando queste due radici il risultato sarà abbiamo il limite di n che tende a più infinito di, della prima radice al quadrato n al quadrato più n al quadrato meno come abbiamo visto qua la seconda radice al quadrato quindi n al quadrato più 1 al quadrato fratto il denominatore n quadrato più n più radice di n quadrato più 1 adesso, adesso quadrati e radici vanno via rimane al numeratore n quadrato più n meno n quadrato meno 1 al denominatore è la stessa cosa radice di n più n più radice di n più 1 qui possiamo semplificare n quadrato e rimane limite di n che tende a più infinito di n meno 1 fratto il denominatore e siamo arrivati in questo punto questo che dobbiamo fare adesso, questo che dobbiamo osservare adesso è che dobbiamo calcolare il limite di una funzione frata. Questo che dobbiamo usare è la prima metodologia, questa l'abbiamo abbiamo visto nel video precedente. Questa metodologia diceva che se il limite della successione è di tipo frazionale, si calcola mettendo in evidenza sia al numeratore e sia al denominatore il termine che è elevato in potenza maggiore. Quindi andiamo ad applicare questa metodologia al nostro limite adesso. Quindi qui devo mettere in evidenza sia al numeratore sia al denominatore il termine che è elevato nella potenza maggiore. Quindi qui ho solo n che ha la prima, quindi lo metto in evidenza. n rimane 1 1 fratto n e sotto c'è n quadrato. Questo che dobbiamo fare è di mettere in evidenza n quadrato, quindi abbiamo n quadrato per 1 più n fratto n quadrato più radice di n quadrato 1 più 1 fratto n quadrato. Questo sarà uguale con limite di n che tende a più infinito di n n per 1 meno 1 fratto n qui dalle proprietà delle radici posso separare questa moltiplicazione quindi sarà radice di n quadrato per radice di 1 più qua posso semplificare questo con questo va via e rimane 1 fratto n più radice n n quadrato per radice 1 più 1 fratto n quadrato questo sarà uguale con il limite di n che tende a più infinito di n per 1 meno 1 fratto n fratto radice con il quadrato si semplifica quindi rimane n per radice di 1 più 1 fratto n più n per radice di 1 più 1 fratto n quadrato qui ancora una volta posso mettere in evidenza n il limite risulta n che tende a più infinito di n 1 meno 1 fratto n n e rimane 1 più 1 fratto n più n radice di 1 più 1 fratto n quadrato questo con questo va via e rimane limite di n che tende a più infinito di 1 meno 1 fratto n e radice di 1 meno 1 fratto n più radice di 1 più 1 fratto n quadrato Adesso andiamo a sostituire. Sappiamo dai limiti notevoli che 1 fratto n, quando n tende a infinito, questo tende allo 0. Perché? Perché se divido 1 fratto una quantità enormissima, tipo un miliardo, eccetera, questo risultato sarà 0,0000 qualcosa quindi anche se non sappiamo il limite notevole con questo modo possiamo osservare che questo è quasi zero quindi possiamo dire che tende allo zero, che è uguale allo zero quindi questo qua è uguale allo zero questo qua è zero, anche questo è zero e cosa rimane? rimane 1 frato radice di 1 più radice di 1 quindi è uguale con 1 frato 1 più 1 è uguale con un mezzo per adesso è tutto ragazzi spero che il video vi è piaciuto seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video e ci sentiamo al prossimo video ciao